Ciao, sono Luca di Mister Gadget. Oggi voglio presentarvi non un dispositivo singolo, ma una serie di soluzioni per la protezione dei vostri smartphone e dei vostri apparati elettronici in generale. Eh, voglio parlarvi di Mobile Outfitters. È di Umberto. Non lo farò mai più, giuro. Avete visto cosa è successo e come sono stati maltrattati gli smartphone che erano ripresi qualche secondo fa. Insomma, i nostri telefoni e i nostri apparati elettronici in generale vengono sottoposti a qualunque tipo di stress. Forse il caso di pensare ad una protezione. Ho letto molto online e ho voluto approfondire la conoscenza di Mobile Outfitters che ha ben 5 soluzioni diverse disponibili non solo per gli smartphone ma per molti altri apparati elettronici, le console, gli smartwatch, i computer, eh, davvero eh, qualunque tipo di prodotto può essere protetto con una delle soluzioni eh, Mobile Outfitters e che come detto eh, sono 5, le clear coat, le style skin, il, la protezione fusion, il bumper fusion e poi c'è anche una soluzione in questo momento in fase di elaborazione di cui magari vi parleremo più avanti. Ma come funzionano queste soluzioni? Parto da Clear Coat, eh, che è una eh, soluzione che potete trovare come vedete sul mio Huawei Mate 20 Pro in eh, una eh, versione lucida che vedete non altera assolutamente l'aspetto del eh, telefono lo protegge tanto sul fronte quanto eh, sul retro e anche eh, sui bordi, anche con un eh, telefono che ha i bordi arrotondati eh, come questo. La soluzione alternativa invece è quella che vedete eh, sul eh, mio eh, Galaxy Note 9. In questo caso una soluzione opaca e anche in questo caso, tra l'altro, soluzione che protegge tanto il retro quanto eh, i bordi e anche, perché no, la parte frontale del eh, telefono, senza alterarne l'aspetto. Questa è una delle caratteristiche di eh, Clear Coat e tra l'altro uno degli aspetti fondamentali per quanto riguarda l'offerta di mobile outfitters è che eh, nel caso eh, di Clear Coat avete due opzioni quindi lucida e opaca e potete personalizzare praticamente qualunque tipo di oggetto elettronico non solo gli smartphone ma proteggere anche il vostro computer in particolare i computer eh, di ehm, Apple, i Mac che si possono eh, proteggere dai graffi eh, che possono arrivare durante i trasporti. Altra soluzione invece è Style Skin. Eh, la vedete qui applicata al mio OnePlus 6T. Ci tengo a sottolineare che questo è il OnePlus 6T per una ragione sola, che la disponibilità eh, della Style Skin per questo modello è la prova che eh, insomma, qualunque tipo di telefono è compatibile con i prodotti di Mobile Outfitters. Io in questo caso ho scelto una eh, finitura simil carbonio rossa vedete la protezione è tanto sui bordi quanto sul eh, retro eh, questa è una protezione, una delle 24 disponibili, volendo potete utilizzare anche una versione split cioè con un doppio colore applicato al eh, vostro dispositivo eh, c'è una garanzia a vita per eh, i prodotti di eh, mobile outfitters e se domani doveste ad esempio cambiare un prodotto eh, e eh, avere lo stesso prodotto magari in versione rinnovata, Potete spostare anche la protezione eh, dal vecchio telefono a quello nuovo, ripeto se il telefono è uguale, pagando solo la manodopera di applicazione. Anche le side skin non sono limitate al eh, solo smartphone come soluzione, ma possono essere applicate ad esempio al eh, vostro case degli eh, Airpods di Apple. Io l'ho utilizzato anche per la mia eh, Nintendo eh, Switch. Si possono applicare anche alle console dei videogiochi e perché no, pure ai computer adesso arriva un momento in cui io mi devo allontanare perché abbiamo applicato la protezione Fusion su iPhone, su iPhone X abbiamo messo anche il bumper e io non posso guardare quello che stiamo facendo in questo momento perché guardate quello che viene fatto adesso no, non si può fare una cosa così a questo telefono, non è giusto eh, e guardate il No! Oh. Ah, io raccolgo il telefono con religiosa attenzione mi avvicino al telefono e è intatto, non c'è un graffio, non c'è assolutamente niente. Eh, Umberto è tuo? È mio, è mio. Ha due settimane tra l'altro. È di Umberto. <ride> non lo farò mai più, giuro. Però è intatto. Ricordate quello che abbiamo visto qualche eh, secondo fa all'inizio di questo nostro video, eh, abbiamo visto un iPhone ultra maltrattato eh, addirittura con delle martellate. Ecco, in quel caso la protezione invece è quella della Fusion, la protezione Fusion di Mobile Outfitters che è fatta per proteggere il fronte e il retro eh, dei eh, dispositivi con il vetro. Per completare ulteriormente questa eh, protezione c'è anche il Bumper Fusion, oggi disponibile per iPhone, per il Galaxy S9, S9 Plus e anche per il Note 9. È il bumper più sottile al mondo, ha i cuscinetti ad aria negli angoli che garantisce la protezione in caso di urti. È davvero una soluzione eccellente che io consiglio per il vostro telefono per non avere più assolutamente alcun tipo di patema. Allora, ricapitoliamo per proteggere il vostro smartphone con mobile outfitters, clear coat in due versioni, lucida e opaca, gli altri invece la offrono solo lucida style skin, 24 colorazioni diverse, anche in versione split per proteggere il retro e i bordi, gli altri invece proteggono solo il retro per il vostro iPhone, la protezione fusion sul fronte e sul Retro E poi Bumper Fusion per iPhone, per Galaxy S9, S9 Plus e Note 9. Bumper Fusion che è il bumper più eh, sottile al mondo con gli angoli con i cuscinetti ad aria per proteggere dagli urti. Va sottolineato che Mobile Outfitters è partner certificato di Samsung in tutto il mondo. E poi c'è una nuova soluzione che è in lavorazione, in preparazione in questo periodo avremo modo di parlarne più avanti. Allora c'è un dato da sottolineare perché non va nascosto. Le soluzioni di mobile outfitters sono leggermente più costose rispetto ad altre che trovate sul mercato però bisogna dire che i materiali anche di cui sono composte queste soluzioni sono assolutamente superiori e durevoli nel tempo. La protezione Fusion ad esempio è flessibile e questo dà una maggiore sicurezza nella protezione del vostro telefono e poi c'è la garanzia illimitata nel tempo, la possibilità di trasferire tanto le style skin quanto le clear coat anche su altri dispositivi quando magari cambiate il telefono e prendete un modello uguale, semplicemente pagate pagando la eh, mano d'opera per la sua applicazione. Allora, siamo davvero davanti ad una soluzione che vi può permettere di eh, proteggere i vostri dispositivi e di salvarli eh, da danni che possono essere molto più costosi delle protezioni che andrete ad applicare. Insomma, eh, fatemi sapere come vi trovate.